Che dicevo ah, che sono le mele di San Giovanni queste che abbiamo davanti. Ecco, lo sai che sta parte, cancelle, che mele sono Antonio? Sono un po' terrone, calabrese. Ecco, queste sono, cioè, <ride> sono, sono mele, calabresi. Eh, non sono di San Giovanni. che, che fanno, mature, fanno mature adesso no, a Giulio se li puoi mangiare anche a me. Beh no, ancora no, mi sa a giugno, le mele di San Giovanni sono... Non ah, so San non lo mangiano, ma chi è Sant'Antonio, o San Giovanni... Ma cosa ti cambia? Scusa, eh? Sì, però... Sì, sì, ma lo so. Cosa ti cambia? Oh, San Giovanno, Sant'Antonio? Eh.